per qua qui mi sento troppo solo la mia mano può restare in giusa ah senza metà come mi va e la mia bici mi porterà in una strada che non si sa. Ora mi fermo qua, non me va più di pedala la mia gamba non ce silenzio fa rumore, questa calma è dai pazzi.